Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video faremo vedere la differenza tra una lente semplice singola e un doppietto che è di maggiore qualità. Un doppietto è una lente formata da due lenti. Questa è una lente semplice, sta ingrandendo, una lente in vetro ed è già una buona lente. Se vogliamo avere lenti di maggiore qualità si utilizzano dei doppietti, sono due lenti che vengono cementate insieme, vengono compattate insieme e garantiscono un'osservazione migliore perché vengono corrette le aberrazioni. Qui stiamo vedendo appunto le due lenti e se si osserva attentamente si vede appunto l'unione, il punto di unione, anche questo è un doppietto. ed è più nitida rispetto alla lente che abbiamo osservato per prima, all'inizio. Anche questo è un doppietto, qui sto facendo vedere il punto di unione delle due lenti. Quindi i doppietti sono lenti più precise e di maggiore qualità, hanno anche un costo più elevato rispetto alle lenti singole, normali. Adesso qui vi facciamo vedere appunto come è formato questo doppietto. Sono due lenti. Ecco, qui si vede proprio la incollatura di come funziona il doppietto. Grazie per l'attenzione e se volete potete iscrivervi al nostro canale su YouTube. Grazie e buona giornata.